Siamo alla ventitreesima domenica del tempo ordinario, l'estate sta per terminare e la liturgia ci propone un passo del Vangelo molto duro, eh, direi eh, scandaloso perché Gesù eh, ci chiede, eh, se prendiamo la lettera, del verbo di odiare il padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, perfino la propria vita. Se non facciamo questo non possiamo essere suoi discepoli. Viene delineato quindi un po' quello che è, deve essere il eh, curriculum del discepolo, colui che è capace di rinunciare anche agli affetti più importanti della sua vita. Ma non è in questo senso che noi dobbiamo cogliere in maniera così, così forte, paradossale. Beh, Gesù è, provoca. Lui ecco, ci vuole dire che cosa in sostanza? Che se noi amiamo Lui e lo mettiamo al primo posto, al di sopra di ogni persona e di ogni cosa, di ogni affetto, Lui ci promette di, eh, di entrare in quegli affetti, di farci partecipare pienamente, di ammetterci a quella circolarità di amore che è tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, noi veniamo come inglobati in questa circolarità grande, profonda di amore di Dio. E quindi anche l'amore per i nostri, per i nostri eh, cari, per il papà, per la mamma, per i figli, per le persone che amiamo, avrà una dimensione, uno spessore diverso, una profondità, una, eh, così, una forza diversa, perché c'è Gesù. È Gesù che dà completamento, dà forza, dà vigore a questi affetti. Quindi non si tratta di rinunciarvi in senso assoluto trascurando quello che poi alla fine è anche un dovere del cristiano, no? trascurare quanti ci sono affidati, ma piuttosto di ridimensionarci dal punto di vista affettivo. Non si tratta allora di seguire un capo religioso, Gesù non ha inteso fondare una religione, ma piuttosto rivelarci il Padre, Gesù è il rivelatore del Padre, Gesù è il Salvatore. E di fronte a colui che ci rivela il Padre, ci rivela l'amore di Dio incarnandolo e proprio testimoniandocelo in prima persona, noi non possiamo rimanere indifferenti e impegnarci soltanto in alcuni momenti della nostra vita, magari durante il culto oppure semplicemente prendendo delle decisioni in merito alle leggi ai canoni, ai comandamenti. La religione che Gesù eh, ci propone non è, è, è, un, è una relazione, è un incontro. Ci propone di incontrare Dio, di incontrare l'amore di Dio, di percepire la sua presenza e di amarlo con tutto il cuore e testimoniare questo amore agli altri. Quindi in tutti i momenti della nostra vita, in tutti i minuti, i secondi della nostra giornata, in ogni occupazione, al lavoro, nel tempo libero, nella mia comunità, nel gruppo associativo del diocesano, del MAC tra i miei amici vedenti e non vedenti ecco nelle realtà che incontro in ogni situazione al semaforo ecco se sono discepolo di Cristo non posso evadere il fisco se sono discepolo di Cristo devo vivere questa radicalità un richiamo ancora una volta alla radicalità perché appunto Camminare con Gesù significa impegnarsi seriamente, ma al tempo stesso nella libertà e nella gioia. Buona domenica a tutti.